Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui con l'ultimo incontro di altri Stati Generali. Eh, si tratta di un'iniziativa durata per dieci giorni nella quale cinque associazioni, tra cui Minerva, la rivista La Fionda, Critica Economica, Osservatorio di Globalizzazione, hanno deciso di provare a affrontare i principali assi tematici del futuro del Paese per provare a proporre nuove politiche. Io sono Giandomenico, faccio parte di Sottosopra e vi introduco subito i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Stefano Allieve, che è un laureato in scienze politiche a, Mila, a Milano, dottorato in ricerca e sociologica a Trento, e da vent'anni presso l'Università di Studi di Padova, dove è attualmente professore ordinario di sociologia. Prima di entrare nel mondo accademico, ha svolto attività giornalistica come giornalista professionista e come operatore sociale e sindacale. È specializzato nello studio di fenomeni migratori, in sociologia delle religioni e studi sul mutamento culturale e politico in Europa ha una fervente eh, diciamo, attività di pub diciamo, pubblicazioni e eh, articoli, e interviste su dibattiti di attualità. Tra i suoi volumi eh, ricordiamo l'ultimo uscito, che è la spirale del sottosviluppo per l'editori della terza, 5 eh, cose che tutti dovrebbero sapere sull'immigrazione, eh, immigrazione cambiare tutto. Eh, abbiamo poi qui con noi eh, Aldo Barba, che è professore... Eh, Associato di politica economica all'Università Federico II di Napoli, ha eh, conseguito il dottorato alla Sapienza di Roma e è stato visiting scholar presso la Columbia University. Negli ultimi anni ha pubblicato, in collaborazione col professor Massimo Pivetti, un interessante e provocatorio libro sulla fine della sinistra in Europa e ha recentemente intrapreso il progetto di una trilogia sui tre grandi temi di quelli che, cons eh, che considerano essere i principali cedimenti alle idee neoliberali, di quello sulla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. In particolare, eh, l'ultimo libro uscito di questi è Il lavoro importato per la eh, casa editrice Temi. Eh, infine abbiamo con noi eh, Raffaele Falcone, che è giurista e sindacalista, eh, è segretario della Fly CGL di Foggia, ha iniziato il suo rapporto con il campo con il mondo dei lavoratori dell'agricoltura facendo il bracciante agricolo eh, nel periodo delle, dei suoi studi universitari eh, ringrazio innanzitutto i nostri relatori per aver deciso di dedicarci il loro prezioso tempo e competenze eh, faccio quindi una breve premessa eh, non parleremo oggi eh, di razzismo, di diritti umani, di profughi, guerre o geopolitica cercheremo di focalizzarci invece su un aspetto specifico della questione migratoria collegata al mondo del lavoro e della popolazione demografic demograficamente definita attiva. Cercheremo anche di rimanere lontani da quello strano bipolarismo che, pur avendo una continuità delle politiche, a prescindere dalle forze al governo, eh, inserisce a discussione su questi temi, su binari o eh, facili accuse di razzismo o di un astratto aiutiamoli a casa loro, privo in realtà di, di qualsiasi significato. Eh, le contraddizioni le conosciamo. La legge sur, eh, che regolamenta oggi l'immigrazione nel nostro paese e eh, la possibilità di avere il permesso di soggiorno in Italia è ancora turco-napolitano, modificata in successione dalla da, Bossifini, dal da decreto Maroni, Minniti e dai recenti eh, proventi di Salvini. Però di fatto non ho mai previsto un cambiamento della struttura, a prescindere dai governi e dai ministri proposti. Il contenimento in Libia eh, dell'immigrazione fu teorizzato con pro di Presidente della Commissione Europea, realizzato con credibilità dai, go dai governi berlusconi e da quelli successivi. Fino ad essere adottato eh, anche in maniera analoga per, in Turchia eh, per preservare diciamo, l'ingresso della via balcanica, eh, come peraltro abbiamo anche scoperto, molti di noi eh, diciamo, hanno scoperto pochi mesi fa quando Erdogan ha deciso di far sentire la sua presenza ai confini greci. Eh, affrontiamo qui un tema assolutamente complesso, come direbbe per Luigi Fagan, o citando eh, Marcel Maus nel messaggio del dono come un fatto sociale totale. L'immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni e tuttavia sempre è sempre stato affrontato in termini di emergenza, come forse un fatto episodico, ma l'estensione, la qualità e la quantità del processo sono tali da esigere una soluzione complessiva al, al nostro sistema di convivenza, che non sottovaluta il malessere diffuso nell'opinione pubblica. Le domande che ci porremo oggi sono, innanzitutto, se l'immigrazione sia davvero un fattore di aggravamento degli effetti della mondializzazione sul potere contrattuale dei salariati e sulle condizioni generali di vita dei centri popolari. E come si può provare a escludere ogni concorrenza tra lavoratori di nazioni diverse, favorendo norme e con forme concrete di solidarietà internazionale. Bene, scusate se ho fatto una pressa forse un po' troppo lunga, non mi, non mi dilungo e eh, partirei subito con eh, il primo dei nostri relatori. E Chiederei in, per iniziare al professor Stefano Allievi di descriverci perché l'immigrazione è un fattore importante anche per la vitalità del nostro paese. e In particolare quale, diciamo, mh, chiederei di fare una riflessione sulla questione demografica e dell'impatto dell'immigrazione e dell'emigrazione sulla realtà europea e italiana in particolare. Allora, La domanda è da 100 milioni, cercherò di contenermi, ma eh, la, la prima cosa da fare effettivamente è effettivamente riflettere sugli aspetti demografici. Io nel, nel libro parto da lì per parlare poi di immigrazione e di immigrazione. Perché? Perché è un quadro fondamentale da conoscere su cui in Italia c'è praticamente zero dibattito politico, mentre in altri paesi, Germania, un po' anche Spagna... Ehm, Francia se ne, se ne parla un po' o abbastanza, ci sono periodi in cui ci sono vivaci editoriali dall'una all'altra parte che cercano di approfondire vari argomenti, in Italia quasi zero. Ora, a, a me sembra la base anche per il lavoro de, degli operatori del settore, a cominciare anche dal sindacato, visto eh, che abbiamo persone che professionalmente fanno questo nel, nel, nel panel. Faccio un esempio molto semplice, in questo momento abbiamo tre lavoratori attivi ogni due pensionati. Nel 2045, probabilmente prima, rischiamo di avere un rapporto di uno a uno, cioè un lavoratore attivo ogni pensionato, che da solo, se lo racconti a, un, a uno studente universitario, a un ragazzo, è un buon motivo per, per, per programmare di partire ed è una tragedia perché uno non si sostiene il sistema previdenziale in una situazione di questo genere due si aggrava un difetto di tangente, abbiamo pochi lavoratori eh, e, e rispetto a, a, ai non lavoratori e non c'è proprio eh, Faccio un esempio molto semplice per collegarmi all'immigrazione. Eh, I mestieri principali in cui sono presenti gli immigrati, secondo la e la cucina, quindi quel Questi lavori non li fanno gli italiani, i giovani italiani, non perché sono schizzinosi, ma uno perché non ce n'è abbastanza, due perché l'80% dei ragazzi che entrano nel mercato del lavoro ha perlomeno il diploma, perlomeno. L'80%, la stessa cifra degli immigrati, è inquadrato come operaio. Allora questo ci dice immediatamente che c'è un problema, c'è una discrasia gigantesca. Uh, per cui ci sono immigrati che occupano settori in cui in parte c'è una concorrenza nel bracciantato per esempio uh, con le, i livelli più bassi de, della, della, per esempio di livello di istruzione di fascia sociale italiana e, e, e per il resto no, non c'è, cioè se non ci fossero loro questi lavori qua non li fa nessuno e d'altro canto abbiamo una overqualification no? di, di, sia degli immigrati tra l'altro ma anche del, degli italiani che hanno titoli di studio che non sono sufficientemente richiesti nel mercato del lavoro italiano oppure sono pagati troppo poco per esempio, per cui a parità di lavoro magari trovi lavoro come ingegnere sicuramente, ma ti conviene andare a farlo in Germania o in Olanda dove ti pagano molto di più e fai carriera anche più velocemente perché poi questo si somma a una serie di difetti strutturali del nostro paese la leggendaria come dire, immobilità sociale per cui la metà dei medici è figlia di medici, la metà di architetti è figlia di architetti ma vale persino per gli edicolanti e i farmacisti e, e, e nello stesso tempo i figli di opera, gli operai sono normalmente figli di operai per cui da un lato c'è questo problema, da dall'altro questa disconnessione totale tra il mercato dell'istruzione e il mercato del lavoro, la non programmazione dei medesimi, ecco, che si unisce alla non programmazione dell'immigrazione e coi ecco, risultati che sappiamo. Poi sono anche legati a, a una mobilità che è aumentata di per sé e, e aumenterà ancora nonostante il Covid che la rallenta, la stoppa per un po', ma poi riprenderà, faccio un esempio molto semplice visto che la tua domanda riguardava anche l'Europa noi pensiamo sempre ai paesi diciamo dalla Svizzera in su come paesi di emigrazione per noi e di immigrazione per loro, ma tutti i paesi sono tutto cioè in Francia in Spagna c'è un quasi equilibrio tra immigrati e migranti ogni anno in Gran Bretagna ogni due immigrati c'è un emigrante la Germania è il primo paese d'Europa per immigrati ed è anche il primo paese d'Europa per i migranti. Perché? Perché semplicemente il mondo del lavoro è cambiato, perché ci si sposta molto di più molto facilmente in maniera meno costosa, diciamo così, sia economicamente sia psicologicamente. Per cui tutti questi fattori sono connessi. Infatti, nel libro ho cercato di lavorare proprio sulle connessioni anziché sull'approfondimento dei singoli aspetti solamente. Perché dalle connessioni capiamo molto di più appunto rispetto alla domanda. Se abbiamo un'idea della demografia, forse l'immigrazione, ma anche l'immigrazione la inquadriamo in maniera diversa. Tra l'altro la demografia ci dice tantissimo anche su alcuni settori. Per esempio, oggi parliamo di assumere, e sarà una buona notizia, nuovi insegnanti. Dopodiché in realtà ci serviranno, e va bene, per fare classi più piccole, perché invece nei prossimi dieci anni sappiamo già che a causa del declino demografico ce ne serviranno 50.000 di meno in realtà, non di più. Ehm, dovessi fare la proiezione su altri settori, come dire, la demografia ci aiuta a capire che, per esempio, stiamo invecchiando in maniera spaventosa. Noi ogni 10 anni guadagniamo 2-3 anni, due, tra i due anni di, di età. Cioè l'età media si alza, e questa in sé è una buona notizia, ma l'età media in salute non si alza alla stessa velocità. Ci sono proiezioni devastanti sul, sul, sul numero di, eh, per esempio, di anziani non autosufficienti da qua a 10 anni, nel 2028. Alcuni prevedono che siano 6 milioni, cioè un italiano su 10. È un mondo così, cioè un mondo che da un lato fa scappare i giovani, io non ci vivrei in un mondo, diciamo così, e dove non si vedono, non si vedono provvedimenti, non si fanno leggi che favoriscono la totalità, ma anche che gestiscono la, la mobilità umana, le migrazioni e, e, e quindi come dire il quadro è, è, è un attimino problematico spero che la discussione pubblica su questi temi aumenti l'attenzione, cioè, politici che parlano di demografia non ne sentite mai per esempio, ora io credo che sia un, una delle cose su cui dobbiamo riflettere, Per, per noi non usciremo dall'emergenza post-Covid, se parliamo solo dell'emergenza. Dobbiamo affrontare i problemi strutturali che erano già gravi prima, ma a cui il Covid ha dato, per così dire, il colpo di grazia. La, la ringrazio molto, Ci professore. Sì, eh, Come inquadramento iniziale va, va benissimo e la ringrazio molto per, per il suo intervento. Eh, molte delle cose che ha detto sono effettivamente diciamo, molto concrete, reali abbiamo, cioè, se il nostro paese ha avuto una stagnazione economica molto evidente negli ultimi vent'anni eh, eh, anche sul lato demografico eh, un sistema diciamo capitalistico avrebbe bisogno anche di una leggera comunque, tendenza anche alla crescita demografica per, per reggersi bene e, eh, e questo una puntualizzazione un poi di... mi taccio, ma la recessione demografica quasi sempre nella storia implica anche una recessione economica Punto. Chiaro, chiarissimo. E con in più anche un fattore determinante riguardo appunto alla questione diciamo, eh, dell'invecchiamento stesso della, della popolazione. Eh, quello che ehm, diciamo anche l'Inps, per esempio Boeri quando, è stato, diciamo, quando era presidente dell'Inps dell diciamo, ha spesso eh, tirato fuori la questione diciamo, dei lavoratori eh, immigra immigrati per pagare diciamo, le, le pensioni. E per diciamo appunto, eh, compensare in qualche modo l'invecchiamento della popolazione. Eh, ecco questo ragionamento però del, dell'immigrazione come eh, forma diciamo di eh, compensazione rispetto a questi fenomeni appunto, demografici di lungo periodo, eh, ha però dei, dei punti diciamo, deboli per cui probabilmente in qualche modo può essere anche problematizzato ulteriormente. Chiederei al professor Barba, che so che appunto ha scritto su, su questi temi, eh, se può un po' spiegarci quali possono essere eh, diciamo, le, i limiti diciamo, di questo ragionamento. Ma um, che dire, nel senso che uh, la, la demografia io credo che in realtà è invece molto presente nel non so quanto nel dibattito pubblico ma è all'attenzione di eh, tutti gli scienziati sociali uh, ora il, il problema è capire che cosa si intende per crisi demografica e soprattutto qual è la connessione tra quella che chiamiamo crisi demografica e l'immigrazione nel senso per dirla esplicitamente la necessità di apertura al fine di eh, fronteggiare, contrastare la, la crisi demografica. Eh, io no, non sono tanto d'accordo sull'idea che eh, la crisi demografica sia un argomento che conduca alla scarsità di lavoratori e quindi alla necessità di avere lavoro importato, di la necessità di importare lavoratori dall'esterno. Per quale motivo? Dico questo perché è vero, indubbiamente è vero che eh, ci sarà un invecchiamento della popolazione e che, in una, in una certa misura, e mi sforzerò dopo di chiarire in che misura, questo invecchiamento del, della popolazione è eh, ineluttabile. È scritto nei dati la demografia degli effetti di trascinamento che ci consentono di prevedere gli andamenti nei decenni a venire in base a quella che è l'attuale struttura demografica della popolazione. però la prima cosa che vorrei rilevare è questa, è che l'invecchiamento della popolazione che si verificherà in larga misura atteso di per sé non pone alcun tipo di ipoteca sul tenore di vita ehm, eh, così come comunemente inteso in, in termini di prodotto pro capite perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che il eh, prodotto pro capite è sostanzialmente la risultante del prodotto per occupato cioè quanto ogni lavoratore è in grado di produrre moltiplicato per la, eh, il rapporto tra, le forze di, eh, tra gli occupati e eh, le forze di lavoro il complemento del tasso di disoccupazione cioè quante persone lavorano effettivamente nelle forze di lavoro ancora moltiplicato per le forze di lavoro e la popolazione in età attiva e infine per la popolazione in età attiva diviso la popolazione complessiva ora è fuori discussione che uh, il rapporto che uh, andrà a imporsi negli anni a venire tra popolazione in età attiva e popolazione complessiva è un rapporto che si ridurrà il numero degli dei soggetti in età attiva si ridurrà perché il numero degli anziani crescerà oggi l'indice di dipendenza è uh, il 35%, uno scenario mediano dell'Istat lo dà per il, per il 2065 al 60%, ritornerò dopo su questo incremento di questo dato. Per il momento quello che vorrei sottolineare è questo, il fatto che l'indice di dipendenza demografica crescerà non significa affatto che il prodotto uh, pro capite deve ridursi, per quale motivo non significa che il prodotto per occupato deve ridursi? Perché innanzitutto dobbiamo considerare eh, quante persone in età attiva fanno parte delle forze di lavoro. Allora se noi ci poniamo da questa prospettiva ci rendiamo immediatamente conto che esiste un numero elevatissimo di persone in età attiva che hanno abbandonato le forze di lavoro non perché vivono di altri redditi, non perché sono, eh, a priori eh, si sono autoescluse per una scelta individuale dalle forze di lavoro, ma perché non trovano lavoro, hanno smesso di cercarlo e non sono nemmeno più disoccupati, semplicemente non fanno più parte delle forze di lavoro. Sono numeri eh, impressionanti, sono numeri impressionanti in Italia, ma non solo ancora eh, dobbiamo considerare poi nelle forze di lavoro coloro i quali stanno effettivamente lavorando cioè coloro i quali sono effettivamente occupati e qui entra in ballo la disoccupazione propriamente detta elevatissima ancora milioni infine dobbiamo considerare la crescita del prodotto per occupato anch'essa una variabile fondamentale nel sostenere l'andamento del prodotto pro capite nel tempo quello che sto dicendo semplicemente è che vi è spazio una crescita del, dell'indice di dipendenza degli anziani senza che ciò ponga un'ipoteca sul prodotto preoccupato perché la vera dipendenza non è quella degli anziani nei confronti dei non anziani ma è di tutti coloro i quali pur volendo e potendo lavorare non riescono a trovare un lavoro questo è il punto fondamentale ed è proprio in base a questo discorso che in larga misura L'emergenza determinata dall'invecchiamento della popolazione è un'emergenza che risulta depotenziata, nel senso che a me sembra che la vera emergenza sia la disoccupazione, ripeto, con, questo, con questa espressione non mi riferisco esclusivamente a coloro i quali stanno cercando lavoro e non sono in grado di trovarlo, ma anche a coloro i quali hanno abbandonato le forze di lavoro. E esiste un'enorme capienza di individui in età attiva che non viene sfruttata e non viene sfruttata perché i livelli occupazionali sono troppo bassi quindi il vero problema non è l'elevato numero degli anziani ma è piuttosto il basso numero di occupati e gli occupati non sono bassi perché non ci sono lavoratori ma perché non c'è lavoro ma perché non c'è lavoro Ritorno invece adesso alla questione degli indici di dipendenza, sulla questione degli indici di dipendenza una cosa che vorrei dire è questa, eh, esistono due aspetti del problema, il primo aspetto riguarda il fatto che la popolazione invecchierà, il secondo aspetto eh, riguarda l'andamento eh, nel tempo della popolazione complessivamente intesa. Sono d'accordo con Allievi. Anch'io penso che eh, popolazioni calanti sono un forte indice di stagnazione economica, nel senso che una popolazione crescente per svariati motivi è un fattore fondamentale eh, nel favorire la crescita economica, però dobbiamo capirci su una questione fondamentale eh, il discorso è un discorso che ruota tutto intorno alla bassa natalità il problema è la bassa natalità il problema sono gli indici di natalità troppo bassi ora la riduzione della natalità è un fenomeno di carattere secolare che è legato a alla crescita del tenore di vita della popolazione, è legato al nuovo ruolo della donna nella società e quindi è normale che nei paesi capitalisticamente più avanzati eh, non è possibile riscontrare l'indice di fecondità che so che si riscontra nel Niger di sette figli per donna, però non è nemmeno scontato, non è affatto scontato che l'indice di fecondità totale delle donne delle nazioni capitalisticamente più avanzate debba essere inferiore ai due figli per donna. Eh, in Italia è bassissimo è, è, è bassissimo eh, in uh, tante altre nazioni simili all'Italia, alla Germania e tra queste, ma è più alto ad esempio in Francia dove sono state adottate politiche per la natalità più energiche di quelle che, totalmente assenti che sono state adottate da noi. Allora, rispetto alla problematica del calo della natalità, a me sembra che eh, esista una sorta di reazione istintiva che vede la soluzione di questo problema nell'immigrazione. A me la reazione istintiva che scatta è piuttosto un'altra. Eh, rispetto al problema del calo della natalità, la reazione istintiva che, che ho è quella di pensare che eh, la soluzione vada trovata in politiche che riescano a supportare l'indice di natalità, asili nido sui posti di lavoro, tutela della famiglia e delle madri e più in generale lo stesso contesto occupazionale è un contesto che favorisce la natalità se i livelli di occupazione sono sostenuti ecco quello che sto affermando in buona sostanza è che nella misura in cui si riesce ad imprimere un orientamento espansionistico alla politica economica è possibile anche avere indici di fecondità più elevati di quelli che abbiamo di fronte per quanto riguarda l'aggiustamento Uh, il tema qual è quello che stiamo uh, discutendo è sostanzialmente se l'aggiustamento debba avvenire con i flussi di immigrati versus un aggiustamento con più elevata natalità, ebbene se noi guardiamo ad esempio i dati dell'Istat le previsioni in Italia li fa l'Istat, in ogni paese ci sono elaborazioni analoghe, cioè i quadri demografici per i prossimi 50 anni, eh, di che cosa ci rendiamo conto? Prendiamo ad esempio lo scenario mediano dell'Istat, quello al quale tutti quanti fanno riferimento. È uno scenario in sostanza dove eh, si proietta per i prossimi 50 anni un'ipotesi sul tasso di fecondità, che non è altro che il tasso di fecondità più o meno osservato negli ultimi 10 anni, e un'ipotesi sui flussi migratori e quello mediano dell'Ista tipotizza grosso modo 150.000-160.000 immigrati l'anno ed una fecondità di poco più elevata di quella attuale, intorno a 1,5. Sarebbe possibile avere lo stesso andamento della popolazione complessivamente intesa con una compensazione completamente diversa, cioè flussi di immigrati ridotti pari a quelli dello scenario Istat più basso e un tasso di natalità più elevato eh, di quello ipotizzato nello scenario mediano. In altre parole, noi pur nell'ambito di un quadro che ineluttabilmente condurrà all'invecchiamento della popolazione, possiamo avere una popolazione eh, non decrescente, una popolazione crescente sostenuta da più elevata natalità indigena e non dai flussi migratori. Concludo rilevando un'ultima cosa, il contributo che i flussi migratori dà alla natalità è un contributo importante per quale motivo? Perché gli immigrati provengono da contesti sociali dove gli indici di natalità sono più elevati e quindi si tenderebbe a pensare che è possibile in buona sostanza sul piano della fecondità fare una sostituzione tra donne indigene e donne immigrate perché le donne immigrate stanno portando dentro un'abitudine di fecondità diversa. Sappiamo però che questi differenziali molto rapidamente scompaiono, perché le abitudini riproduttive degli immigrati tendono molto rapidamente ad allinearsi alle abitudini riproduttive degli indigeni e non può essere che così, perché i determinanti della natalità sono determinanti sociali e quindi gli immigrati, tenderanno a fare gli stessi figli degli indigeni e questo numero sarà più alto nei paesi in cui le condizioni occupazionali sono migliori e le politiche per la natalità sono più energiche e più basso nei paesi in cui la condizione occupazionale è disperata ed il problema della natalità è un problema completamente estraneo dal quadro di azione dell'operatore pubblico. Uh, Questi sono uh, i punti che volevo sottoporre all'attenzione del dibattito. Concludendo uh, uh, con uh, la seguente affermazione, tutti i determinanti del uh, rapporto tra prodotto e popolazione, cioè il prodotto pro capite, il livello di benessere di ogni individuo, lasciamo stare le questioni distributive, ragioniamo in media, sono tutti determinanti che entrano nel raggio d'azione della politica economica lo è il prodotto per lavoratore lo è il tasso di attività lo è anche in un'ottica di più lungo periodo l'indice di dipendenza nella misura in cui noi ragioniamo sulla questione della natalità e del suo calo non come una sorta di sciagura ineruttabile alla quale dobbiamo necessariamente abituarci, ma come un qualcosa che può essere cambiato, come un qualcosa che può essere modificato. Sappiamo che le donne, eh, da tutte le indagini viene fuori che le donne vorrebbero un ordine, si tratta sostanzialmente in di aumentare il numero di donne che hanno non uno ma due figli. Sappiamo che tutte le donne vogliono avere due figli, un numero grandissimo di donne vorrebbe avere due figli, cioè il secondo ordine di nascita è desiderato e non può essere realizzato ed il motivo per cui non può essere realizzato ha eh, sostanzialmente un determinante eh, economico cioè riguarda il contesto economico nella misura in cui ha un determinante economico anche la natalità rientra nel perimetro di de, de azione eh, della politica economica eh, grazie mille professore come abbiamo visto da, dai due interventi fino del professor Allievi e del professor Barba, questi sono tutt'altro che dei temi semplici, in momento in cui ci si allontana diciamo, dagli slogan della, della politica diciamo, eh, urlata. Proviamo però ora a spostare leggermente la nostra messa a fuoco e entrare più a fondo sull'attualità del, del fenomeno. Eh, in particolare, come avevamo già accennato all'inizio, a parlare in particolare di, di lavoro. In questo cioè, durante la pandemia, eh, diciamo, vi ricorderete, immagino molti di voi insomma, eh, si è parlato molto del lavoro agricolo e di quello di cura domestica, definiti come indispensabili eh, dal governo, e eh, per riconoscere i diritti sociali e sanitari di braccianti e badanti eh, diciamo, è servita una sanatoria sulla quale c'è diciamo, stato un dibattito politico anche all'interno della maggioranza che è andato avanti per diverse settimane. Eh, il blocco, eh, appunto, come dicevo, legato alla pandemia, ha evidenziato anche appunto, dei problemi per la mancanza di questa manodopera in, in questi settori, e tra cui, appunto, vi è l'agricoltura. Eh, abbiamo qui con noi, eh, diciamo, ci ha dato il suo tempo, eh, Raffaele Falcone, che, come dicevo prima, è eh, responsabile diciamo, del, del comparto eh, agricolo in provincia di Foggia e eh, gli chiederei di riassumerci quanto accaduto a maggio e cosa eh, abbia portato in concreto alla discussione eh, sulla sanatoria a tempo che poi si è, si è ottenuta e quali problemi invece siano rimasti effettivamente sul, sul tavolo sì. Allora Io volevo aggiungere mh, a beneficio del dibattito anche un, un elemento um, credo che mh, da come si diceva, come diceva il professore Aleva, sicuramente c'è un tema, quello lì dell'immigrazione, se sostituisce o meno dei settori che sono considerati dei settori non poveri, perché sono settori che continuano a fare enorme fatturato, pensiamo all'agricoltura, uno di quelli in cui... L'indice di, di aumento del fatturato aumenta, ma dei settori estremamente critici. Eh, ma eh, un elemento, elemento che volevo aggiungere eh, per, eh, per capire anche quello che è il fenomeno dell'immigrazione è, è la questione della meccanizzazione del lavoro. Perché eh, se noi pensiamo a quello. che che l'agricoltura in Italia e facciamo un, eh, anche il rapporto tra lavoratori italiani o stranieri e quello che è diventata l'agricoltura italiana la meccanizzazione eh, del, del lavoro non trova eh, poi un, un, un grande sfogo Ti faccio un esempio eh, nei, nei primi anni del novecento l'agricoltura era prevalentemente cerealicola eh, e aveva bisogno di una manodopera perché c'era un livello di meccanizzazione molto basso, c'era bisogno di immigrati che molte volte erano italiani che si spostavano da, da altre parti per andare a lavorare, eh, a, con una distanza diciamo di un, di un secolo in avanti abbiamo bisogno ancora di immigrati perché eh, l'agricoltura è sicuramente cambiata, ma anche la meccanizzazione è rimasta quella lì dei primi anni del Novecento. Cosa, cosa voglio dire? Che ehm, con un'agricoltura intensiva e eh, che si è spostata molto di più alla produzione di ortaggi, di pari passo non abbiamo avuto la voglia da parte delle aziende agricole di eh, trovare una meccanizzazione più complessa. Questo perché, nella mia esperienza, è perché un il lavoratore immigrato, se viene sottopagato, sfruttato, fatto, fatto lavorare tante ore, costa di meno di un, di un macchinario. Per questo. Il tema eh, diventa non solo quanti lavoratori abbiamo, ma che tipo di lavori vogliamo, vogliamo avere nei prossimi anni, che tipo di agricoltura vogliamo avere. E, in questo caso è, è chiaro che il tema della meccanizzazione, cioè del, di un'agricoltura 4.0, e il tema poi della rivendicazione dei diritti e dei salari dei lavoratori entra, entra in campo. In quest'ultimo quest periodo, come dicevi tu, eh, l'agricoltura ha subito un'importante un frenata da un punto di vista di manodopera, semplicemente perché con eh, molti lavoratori che sono rimasti eh, nelle, nei paesi di origine, soprattutto dell'Est, eh, si è avuta una... Una richiesta di manodopera che ha visto un po' uh, mettere in crisi i datori di lavoro. Ma guardate, il ritorno sempre allo stesso discorso: perché, appunto, negli anni non si è voluto meccanizzare la, la produzione? Guardate, noi abbiamo uh, um, si è aperto un dibattito negli ultimi anni in Italia su quanto sia importante il reddito, quanto sia importante sostituire i macchinari il reddito di cittadinanza, quando sia importante sostituire, introdurre dei macchinari, dei robot per sostituire e per eliminare lo sfruttamento, questo in agricoltura non ha visto, non ha visto nessun tipo di, di dialogo, di dibattito all'interno del, delle strutture e delle associazioni datoriali. Per questo rientra eh, si, è, si è aperto un grande problema con il numero di manodopera che, che è venuto a mancare su chi dovesse raccogliere i prodotti poi i, sul campo um, nonostante eh, ricordo ci siano tanti lavoratori i, italiani che lavorano in agricoltura nel, nel meridione eh, mo, ancora tanti eh, perché appunto non c'è mai stato un processo di industrializzazione eh, del, del sud e perché ehm, Quei, molti eh, miei coetanei a un certo punto hanno deciso di, di dover, hanno, sono dovuti andare via e lasciare eh, il Sud per avere un, un lavoro più qualificato, ma eh, soprattutto eh, si è avuto questa carenza di manodopera non tanto da un punto di vista numerico, ma nella richiesta di un sovrappiù di manodopera, perché al di là della presenza e della richiesta di manodopera immigrata nel territorio italiano, cioè quella che realmente serve all'agricoltura ma anche agli altri settori, c'è una richiesta di manodopera che è un cosiddetto, il cosiddetto esercito di riserva che serve ad abbassare i salari, perché fin quando c'è diciamo, un numero che è quello lì che serve ai datori di lavoro... Può, eh, può nascere anche una, eh, come posso dire, una richiesta da parte del, di quella manodopera di avanzamento da un punto di vista contrattuale e salariale. Ma se noi all'interno di questa manodopera aggiungiamo una parte povera eh, che proviene da paesi, da paesi terzi, quella lì è quella, eh, sono quei lavoratori che sono disponibili a lavorare. Eh, a, con dei salari più bassi, perché sono più disperati di quelli, che, di quelli che stanno lavorando attualmente e sono quelli lì che servono a mantenere eh, diciamo uno stato di sfruttamento all'interno del, del, del lavoro, ma soprattutto del, dell'agricoltura in Italia. Per questo il, il grande problema è che dobbiamo comunque considerare all'interno dell'immigrazione, all del del lavoro agricolo e considerando l'immigrazione sono gli, i lavoratori immigrati ormai eh, stanziali nel territorio italiano e i lavoratori immigrati invece che vengono soltanto durante il periodo di, delle grandi raccolte, eh, noi eh, su, su Foggia abbiamo eh, il periodo del, del pomodoro che è sicuramente importante, ma nel nord eh, c'è la raccolta delle mele, delle pesche e così via. Per cui questi lavoratori che vengono esclusivamente, per la maggior parte, dall'est, eh, Romania e Bulgaria, eh, che vengono esclusivamente durante il periodo eh, delle grandi raccolte, hanno delle esigenze completamente diverse. C'è cioè, prima di tutto una, una voglia, diciamo, bassissima di essere sindacalizzati, perché non gli interessa nulla rivendicare eh, salari e diritti, ma soprattutto raccogliere il più possibile da un punto di vista economico per poi riportarlo nel paese d'origine. È chiaro che questo abbassa ulteriormente che, quello che è il lavoro di lotta e di, comunque di contrattazione, di concertazione che viene fatto durante l'intero anno. E, mh, per questo questi, questi lavoratori sono quelli lì che poi hanno... Eh, di cui si è sentito più la mancanza, da questo punto di vista, eh, poi si è aperto una, un, la questione della sanatoria, come io vorrei ricordare anche il discorso dei, dei bonus che sono stati dati, al, perché, secondo me, vanno di pari passo, al di là dell'esigenza di manodopera eh, e al di là di quello che era il, la, la diminuzione di reddito che c'è stato. Durante il periodo uh, della pandemia, uh, in agricoltura diciamo che si è continuato a lavorare e uh, sono stati impiegati i lavoratori che erano già esistenti nel territorio italiano. Immaginate che solo la provincia di Foggia ha 10 insediamenti, cosiddetti ghetti, dove vivono più di mille persone a insediamento, per questo c'è un numero enorme di lavoratori a disposizione ma in questo periodo si, è, si sono posti secondo me due temi che, che sono fondamentali eh, sul, sia sul, su, per, sul discorso bonus che sul discorso eh, sanatoria ma io che non chiamerei neanche sanatoria ma regolarizzazione eh, il primo, i bonus cioè che il lavoro agricolo è un lavoro povero cioè eh, bisogna eh, rimettere in... Eh, aprire un dibattito su quanto sia povero il lavoro in agricoltura, per questo c'è anche come dire una voglia da parte di tanti lavoratori italiani a proseguire e fare altri lavori anche non qualificati. Dall'altra parte il fatto che chi... E in Italia mi riferisco ai lavoratori immigrati: eh, che in Italia deve eh, lavorare con un contratto regolare. La sanatoria è, è andata. La regolarizzazione è andata in quel versante per questo eh, regolarizzare quelle posizioni che erano invece vedevano un lavoro in nero, un'emersione dal lavoro nero. Per cercare di regolarizzare posizioni che erano già presenti in Italia, lavoratori che erano già presenti in Italia e che lavoravano presso delle aziende agricole senza contratto di lavoro perché, appunto, privi del, del permesso di soggiorno. Eh, grazie mille, è chiarissimo la, la questione. Il. Allora, come già abbiamo avuto modo in quest'ultima settimana, in vari incontri abbiamo avuto sul discorso del lavoro e della, delle politiche industriali, diciamo ci sono dei problemi nel nostro paese riguardo alla, al tipo di specializzazione economica che è, che è avvenuta negli ultimi decenni e eh, con una forza lavoro poco specializzata e allo stesso tempo con un eccesso di quasi di eh, laureati rispetto a quelli che poi il sistema produttivo stesso riesce ad assorbire eh, e con l'abbandono, in questi appunto, a partire diciamo, già da, dagli anni ottanta, probabilmente, di una serie di settori a maggior valore aggiunto, con un drenaggio progressivo delle migliori forze, eh, diciamo, risorse migliori eh, in quanto a capitale umano, con l'immigrazione dei, dei laureati diplomatici più intraprendenti. Uh, il lavoro, insomma, è tra i problemi strutturali italiani e, uh, però, in tutto questo contesto che abbiamo già descritto nei giorni scorsi, uh, c'è sicuramente anche un'influenza dell'immigrazione. Ecco, uh, per uh, fare questo secondo giro di, di interventi, uh, chiederei: partirei, uh, diciamo, ho invertito il professor. Barba e chiederei lui di spiegarci secondo la teoria economica mainstream diciamo, neoclassica quali siano le implicazioni dell'immigrazione sul mercato del lavoro e invece quali possono essere alcuni adattamenti e modelli che siano in linea con la tradizione critica in ambito economico. Uh, beh, molto, sem molto semplicemente, uh, semplificando molto il discorso, possiamo dire che da un lato abbiamo l'idea che in assenza di rigidità, frizioni, il meccanismo di mercato, il meccanismo dei prezzi, in questo caso il mercato del lavoro, il salario reale, ma è, è valido per tutti i prezzi, riesca a garantire un equilibrio tra la domanda e l'offerta, e, e dall'altro lato abbiamo invece impostazioni teoriche alternative che non partono dall'idea che il sistema di mercato, anche se fosse in teoria ben funzionante, riesce a garantire il pieno impiego del lavoro. Direi che questo è il punto fondamentale. Nell'ambito eh, di schemi che ragionano eh, sull'idea che fatto salvo, rigidità e imperfezioni, il sistema raggiunga sempre il, pieni, il pieno impiego, l'immigrazione eh, eh, non esercita un effetto perverso sui salari in che senso? Un incremento la curva di eh, domanda eh, punta verso il basso la curva di offerta punta verso l'alto quindi l'immigrazione nella misura in cui accresce l'offerta di lavoro è eh, un fattore di riduzione del salario reale anche nell'ambito della teoria neoclassica in effetti la stessa teoria neoclassica aveva nei decenni scorsi senza troppe difficoltà riconosciuto che l'effetto degli immigrati sul salario fosse quello di deprimerlo. però c'è un altro effetto in quel contesto che bisogna considerare che è legato all'accumulazione, cioè non crescerebbe soltanto l'offerta di eh, lavoratori ma crescerebbe anche il capitale e quindi nel più lungo periodo eh, aumenterebbe anche la domanda di lavoro e quindi in fin dei conti l'immigrazione poi nel più lungo periodo non avrebbe alcun tipo di eh, conseguenza Uh, sul sistema economico, almeno un, un, un, alcun tipo di conseguenza diversa da quella che ha una crescita della popolazione indigena questo è sostanzialmente semplificando molto una questione uh, articolata, mi sembra che siano però più o meno i termini fondamentali del discorso. Uh, dal punto di vista della teoria classica, il, il uh, discorso è diverso sostanzialmente perché non esiste nessuna tendenza al pieno impiego, si ragiona in un contesto in cui non vi è nessun motivo per cui il sistema dei mercati lasciato a se stesso è in grado di garantire il, il pieno impiego del lavoro, ed è proprio a questo tipo di uh, teoria che noi facciamo riferimento uh, nell'analizzare l'effetto depressivo dell'immigrazione sui salari. Ora, uh, questo tipo di analisi, come anche fa, uh, ha accennato la cosa a Falcone nel suo intervento, si basa sostanzialmente sulla concorrenza che i disoccupati eh, muovono a coloro che sono occupati. Quindi il contesto occupazionale rappresenta il determinante fondamentale del salario, la determinazione del salario è vista come un l'esito eh, del conflitto distributivo tra lavoro e capitale ed è chiaro che uno dei determinanti fondamentali del. Uh, di questo esito è la presenza di manodopera eccedentaria che, facendo appunto pressione sugli occupati, ne regola il salario. Eh, va però chiarito un punto importante: il salario. Uh, è uh, determinato in base a un prezzo troppo importante per essere completamente affidato alle uh, vicissitudini del mercato. E quindi esiste sempre una convenzione che si sviluppa intorno al salario. Questa convenzione è importantissima dal punto di vista dei lavoratori perché fissa una soglia di resistenza. Quindi i lavoratori cercheranno sempre di. Resistere, uh, mantenere questa soglia uh, e uh, nel far ciò, nella misura in cui possono sopportare la condizione di disoccupati, lo faranno, ritraendosi dal mercato del lavoro. Quella cosa alla quale noi stiamo assistendo in questi decenni, cioè l'enorme riduzione delle forze di lavoro, non da parte degli anziani, non da parte eh, di coloro che vivono di rendita, ma da parte di giovani che necessitano un lavoro, è spiegabile in questi termini. Non riescono a trovare un lavoro ad un salario che soddisfa una loro soglia, di resistenza e quindi si ritraggono dal mercato del lavoro e possono farlo nella misura in cui esiste un sistema di tutele familiari e statuali che gli consente di sopportare la condizione di disoccupato sto dicendo questo per sottolineare che l'effetto corrosivo dell'immigrazione sui salari non si esplica esclusivamente eh, in virtù del fatto che che la manodopera eccedentaria domestica viene ulteriormente ingolfata dalla presenza di eh, forza lavoro immigrata, ma dal fatto che questa forza lavoro immigrata è portatrice di una convenzione, di uno standard salariale più basso di quello degli indigeni. In altre parole, si tratta di lavoratori che sono disposti ad accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi prezzo. E' proprio nella misura in cui sono disposti ad accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi prezzo che il loro effetto sulla struttura salariale in, parlo della struttura salariale in generale non solo sui livelli più bassi perché tutta la struttura salariale poi si regge per differenze sui livelli più bassi il loro effetto è quello di eh, comprimerla ridurla eh, verso il basso eh, questo è sostanzialmente lo sforzo che noi abbiamo fatto nel, nel lavoro importato cercare di dare applicazione a questo tema alla teoria classica del. Um, Uh, della distribuzione, del salario, della distribuzione tra del salario e profitto. E, mh, uh, credo che il caso dei braccianti sia un caso che ehm, ci aiuta moltissimo uh, su un terreno pratico a mettere a fuoco questo tipo di meccanismo. Perché uh, um, uh, noi dobbiamo, considerare, ci sono tutti, un po' tutti i temi. Che, sono, che entrano in questo discorso, eh, collassano in questa faccenda del bracciantato agricolo. Perché la, la prima cosa che noi non dobbiamo perdere di vista è che gli operai agricoli sono innanzitutto italiani. Su un milione di operai agricoli, ci sono 70.0 italiani. E il settore agricolo è un settore che tradizionalmente ha visto una forte espulsione di manodopera determinata dal progresso tecnologico che in alcuni casi è stato più intenso come nella Via Nuova Padana cioè nelle zone in cui la coltivazione estensiva poteva diffondersi in altri casi è stato meno intenso ma in ogni caso si è verificato insomma il, la, la, il settore agricolo è il settore per eccellenza in cui eh, lo stesso sviluppo delle forze produttive tende naturalmente a creare manodopera eccedentare sembrerebbe quindi il settore dove la questione degli afflussi di immigrati è una questione che si pone sostanzialmente molto meno che in altri, molto meno che in altri settori, ma la il punto qual è? Il punto da non perdere di vista qual è? Che la presenza di questi immigrati dà la possibilità di pagare salari che i lavoratori indigeni non sono disposti ad accettare, purtroppo devo dire che non erano disposti ad accettare, perché col passare del tempo, col permanere della condizione di disoccupato con l'assottigliarsi delle tutele familiari e statuali, anche gli indigeni hanno imparato a familiarizzare nuovamente con questi più bassi livelli di sussistenza, con questi più bassi standard salariali che sono stati portati ehm, sul terreno del conflitto sociale dagli immigrati. Ora naturalmente esistono sempre nel mercato del lavoro forme di disallineamento, fenomeni di strozzatura e sono esistite anche nel mercato del lavoro agricolo. Il momento della raccolta è stato sempre un momento che ha Uh, generato spostamento di manodopera e uh, non è una novità questa però perché in passato questi spostamenti avvenivano attraverso manodopera domestica perché sostanzialmente soprattutto i coltivatori diretti se c'era convenienza abbandonavano la propria terra abbandonavano il proprio fondo e uh, facevano campagne di raccolta se il salario era sufficiente il punto centrale è questo che adesso il salario è più basso e molti di questi lavoratori non sono disposti a, a muoversi per fare la raccolta perché tra i costi dello spostamento e i magri salari che vengono pagati e le condizioni di vita nei posti in cui si ci sposta eh, no, il gioco non vale la candela il gioco non vale la candela perché ci sono altri che fanno questo tipo di lavoro quindi il caso del bracciantato agricolo è un caso in cui in maniera evidente in maniera lampante si dimostra che il problema non è che i, non ci so, i, gli italiani non vogliono fare determinati lavori, il problema è che gli italiani non vogliono fare determinati lavori a quel prezzo, non vogliono fare determinati lavori a quel salario, non sono disposti a lavorare a quel salario e stanno imparando la lezione però, guardate bene, perché col passare dei mesi, col passare degli anni, con eh, l'inasprirsi delle condizioni di vita, eh, questo è un lusso che sempre di più non possono permettersi. Ringrazio Grazie molto il professor Barba, immagino che diciamo, su questo secondo giro ci sono anche magari maggiori punti diciamo, di dissenso di e chiederei a questo punto al professor Allievi sia eventualmente di, eh, cioè, se ha delle relazioni da fare eh, di porle sia eh, insomma, di illustrarci in positivo quali invece potrebbero essere gli effetti positivi sul sistema produttivo italiano della, l'immigrazione si è gestita magari in maniera eh, migliore chiaramente Sì ehm, secondo me ci sono alcune osservazioni da fare piuttosto importanti uno è vero che abbiamo un pezzo di italiani che sono disoccupati e mi riferisco in particolare alle donne che sono sotto rispetto a livelli di occupazione in altri paesi europei e a una parte dei cosiddetti NEET, quelle persone che non né lavorano, né studiano, né cercano attivamente lavoro. Eh, dico una parte perché il tasso dei NEET che, che, che, che in Italia è il più alto dell'Ox, fondamentalmente è viziato dal fatto che abbiamo una grossa componente di economia irregolare, quella che l'Istat chiama apodicamente l'economia non osservata, diciamo così e eh, eh, però abbiamo condizioni che favoriscono questo per un po', cioè il tasso di risparmio privato per esempio nel nord dove, dove sono io in particolare eh, eh, è mediamente più alto che in Baviera, cioè le famiglie hanno ancora eh, risparmi per cui evitano ai figli che sono diplomati barra laureati di entrare in determinati mercati di lavoro nei quali peraltro la maggior parte dei figli che sono i miei studenti non, non hanno nessuna intenzione di entrare però a prescindere persino dal salario e ci arrivo tra poco ora eh, l'altra considerazione da fare è che la mobilità è in aumento a prescindere da qualunque altra considerazione ricordo banalmente che Mentre nel Novecento partivano, gli emigranti erano i meno istruiti, eh, negli anni, come dire, nostri della knowledge economy, chi si sposta di più sono gli istruiti. Si spostano anche i non istruiti, la mano, chiamiamolo pure esercito industriale di riserva, ma si spostano di più in percentuale chi sta bene, perché cerca opportunità ancora migliori. Il che spiega, perché ci sono svedesi o norvegesi, che lasciano il loro paese dove pure c'è piena occupazione, eh, perché trovano di meglio altrove o, semplici, o hanno voglia di andarsene via e, e di fare altri mestieri e di aprire un villaggio turistico in Papuasi. Eh, cioè c'è un mercato del lavoro complesso che fa sì che la mobilità aumenterà a prescindere da qualunque considerazione, persino salariale, e ci arrivo tra poco. Eh, allora, noi possiamo fare molto, e sono d'accordo, sull'aumentare, sul favorire meccanismi di ingresso nel mercato del lavoro di chi attualmente è inoccupato. E insisto molto sulle donne, tra l'altro. Però dobbiamo tenere conto che nei prossimi anni ci sarà comunque più immigrazione e più emigrazione, più mobilità nei due sensi, più mobilità circolare. Io la chiamo così, perché eh, perché si va via tanto quanto si arriva, anzi si va via di più, e dopo dirò anche qualche dato. Ehm, allora, io non credo affatto, e nel, nel, nel mio libro ho cercato di spiegare quali sono le possibili politiche diciamo, che favoriscono la natalità. Ora, eh, l'arrivo degli immigrati non è sostitutivo della natalità, è un fatto però banalmente, se ha ammesso in un concesso che noi adottassimo delle politiche che favoriscono la natalità, dico ammesso in un concesso perché che fosse al governo la destra o la sinistra non è mai stato fatto negli ultimi decenni, molti decenni, ma ammesso in un concesso che adottassimo delle politiche e ammesso in un concesso che adottassimo quelle giuste, perché poi ci sono politiche a favore della natalità che non funzionano, Uh, ammesso in un concesso su questo, l'effetto sul mercato del lavoro lo hai tra vent'anni. Da adesso ai prossimi vent'anni, ammesso in un concesso che si è fatta qualcosa adesso: uh, il buco, tra virgolette, come lo riempiamo? Uh, perché c'è. Allora, io sono uh, per esempio sull'occupazione sull femminile, sulla natalità. Allora, la propensione ad avere figli è eh, elevata tuttora. Eh, però la, e, e c'è una discrasia pazzesca, due dati ce lo dicono. Eh, in Italia il 45% delle donne in età fertile eh, cioè la metà non ha figli. Non il secondo, non ne ha nemmeno uno. Cioè la metà delle donne in età fertile non ha nemmeno un figlio mentre solo il 5% dichiara di non volerli. La differenza tra 5 e 50 è, è, è 10 volte tanto, allora vuol dire che le donne li vorrebbero, su questo credo siamo tutti d'accordo. Eh, Dov'è che si alza, però bisogna anche fare una considerazione. È chiaro che servirebbero politiche nataliste, alla francese, servizi soprattutto, eh, defiscalizzazioni, incentivi e tutto quello che vogliamo, incentivi di lunga durata, non per un anno. Non da 0 a 18 anni, eccetera. Però detto questo, c'è anche un elemento culturale. I, chi fa meno figli non sono i più poveri, sono i più ricchi. Se noi prendiamo una città qualsiasi, nei quartieri più ricchi si fa se, almeno, dipende. In alcuni ambiti si sta rico, stanno ricominciando a farli anche eh, diciamo, i più ricchi, cioè quelli che se lo potrebbero permettere, ma in realtà in moltissimi settori non è così. Eh, legame con l'immigrazione. Da quando sono arrivate le donne immigrate a fare il lavoro di colfe e badanti, una quota significativa di donne che ha le, le suddette quote badanti, eh, colfe badanti, è rientrata e a livelli più alti nel mercato del lavoro perché c'è cioè, una bella ricerca della Banca d'Italia che lo dimostra, credo, abbastanza efficacemente. Ehm, cioè se non ci fossero state quelle donne colfe badanti straniere, queste donne non sarebbero rientrate nel mercato del lavoro. Ci sono anche meccanismi interni che si autoalimentano. Piaccia o meno, io non, come dire, non do giudizi di valore, constato questa, questo, questo elemento. Uh, quello che voglio dire è che serve aumentare la natalità, ma non cambierà di una virgola il fatto che ci sia una tendenza all'aumento della mobilità nel mondo. Che ci sarà comunque. E quindi, non è un problema di sostituzione etnica come amano dire le, le, le, le destre, no? Semplicemente è, è, è un dato. Ma è un dato che ci sarà più mobilità, quindi non dico solo più immigrazione. L'anno scorso, due anni fa, scorso abbiamo avuto 285 emigranti, la stima è questa, cioè molto di più degli immigrati, non è in corso nessuna invasione, è in corso un'evasione semmai. E sono certissimo che nei prossimi anni saranno ancora di più. Allora, l'idea è, vogliamo fermarla o constatiamo semplicemente che c'è? E che questa cosa ha a che fare con l'esercito industriale e riserva anche in altri paesi, ma anche no. Anche no. Si va via anche perché si ha voglia di andare via. Io invito a fare e a leggere le ricerche qualitative fatte sui nostri migranti. E anche qua la variabile salariale è importante per decidere la partenza, non è così importante per il ritorno però. E, e mi spiego con, con un esempio. Eh, se noi chiediamo ai nostri migranti perché sono partiti, ci diranno per cercare salario migliore mediamente o un livello di occupazione migliore o anche maggiore meritocrazia, carriere più veloci, eccetera. Quando poi gli si chiede, adesso che sei all'estero da X anni, se tu trovassi lavoro sotto casa, a parità di salario, torni, la risposta è quasi sempre no. Perché l'attrattiva dell'emigrazione non è solo nel salario, che, che, che gioca un ruolo diciamo, importante nel, nel motivare le partenze. Tra l'altro anche interne, io vivo in una regione, il Veneto, che ha una perdita netta di laureati, non solo nei confronti dell'estero, ma nei confronti delle altre regioni vicine, cioè vanno in Emilia dove hanno delle politiche salariali più intelligenti e li pagano anche solo 200 euro in più i laureati eh, e quindi si spostano, quindi la motivazione salariale conta, ma dopodiché conta moltissimo il sistema di welfare, la giustizia, il livello di civiltà generale di un paese, eccetera, che fa sì che, eh, e per esempio il welfare gioca moltissimo nel, per le donne, il tasso di madri che lavorano tra le italiane all'estero è il 66%, una roba che l'Italia ce la sogniamo. E, e quindi conta quello a quel punto, la possibilità di conciliare lavoro e figli, sapendo, come sappiamo, chiunque si occupa di queste cose lo sa, che più le donne lavorano e più fanno figli, non il contrario come ancora un po' si crede nel, nel, nel mondo mediterraneo, diciamo così. Eh, verissimo che gli immigrati, come dire, nel giro di una generazione, una generazione e mezza, però, cioè 20, 25, 30 anni, eh, assumono lo stesso livello di natalità degli autoctoni. Eh, già adesso però un quinto dei bambini che nasce ha almeno un genitore straniero, vuol dire che se non ci fossero stati gli immigrati negli ultimi nell'ultimo quarto di secolo diciamo dagli anni 90 dagli anni 80 eh, io ho fatto una stima nel mio libro noi saremmo probabilmente meno di 50 milioni di sicuro 45 probabilmente e con un tasso di invecchiamento ancora superiore all'attuale cioè con molti più anziani e molto meno popolazione attiva e questo a me sembra uno scenario di cui eh, bisogna assolutamente tenere conto. Aggiungo un'altra cosa, eh, per quanto riguarda anche il settore agricolo, visto che ne abbiamo giustamente parlato, eh, io però ho una sensazione che il dibattito sia un po' drogato dal fatto che si dice: che gli immigrati accettano salari minori, ed è vero, inferiori, per cui tra virgolette espellono eh, autoctoni a quel mercato del lavoro. In realtà non è così, non è che eh, ci sono salari più bassi perché ci sono gli immigrati, ma ci sono salari più bassi perché non c'è nessun controllo, perché anche in Olanda nelle serre ci lavorano gli immigrati, ma se il salario è uguale perché ti controllano, non puoi pagarli meno del salario eh, contrattuale di quel settore, che siano bianchi, rossi, gialli, immigrati, autoctoni, il salario è quello, punto. E questo va a investire il sistema paese, non l'immigrazione in quanto tale. Da qui anche la necessità di risolvere alcuni nodi fondamentali della nostra immigrazione. Il problema eh, dell'immigrazione non è che c'è, è che è irregolare in una parte troppo significativa. Ma perché è irregolare? Perché noi abbiamo chiuso tutti i canali di immigrazione regolare, punto. Cioè in Italia si può arrivare solo in barca e anche in altri paesi europei peraltro e, e regolarmente perché gli impediamo di entrare regolarmente. cioè, Molto banalmente non si può perché sennò prenderebbero l'aereo dal Mali o dal Ghana eh, e invece di passare a attraversare deserti, poi il Mediterraneo, metterci mediamente più di un anno e mezzo, più di un anno e mezzo passando attraverso quello che passano per arrivare. Eh, per cui c'è da ripensare tutto il meccanismo dell'immigrazione, noi dovremmo, io sono favorevole a chiudere tra virgolette l'immigrazione irregolare che si può controllare in buona parte, un po' di immigrazione irregolare c'è sempre stata e ci sarà sempre, ma oggi è il 90%, è questo il problema perché abbiamo chiuso tutti i canali. Allora bisogna aprire dei canali di immigrazione regolari. Se arrivano persone regolarmente, non hai più i ghetti di cui parlava Falcone, abitati da mille fantasmi, che non sai chi sono, non sai cosa fanno, non sai neanche da che paese vengono, e, e, e che accettano qualunque tipo di lavoro, perché sono meno ricattabili, eccetera. perché in una certa misura i flussi migratori li puoi anche programmare, li puoi anche gestire, non è che non si può, è che non lo facciamo, noi non facciamo più il decreto flussi dal 2005, sono po' su 15 anni, cioè non, non programmiamo più e, e ci si può riuscire, altri paesi lo fanno, noi abbiamo più difficoltà, ma insomma ci potrebbe, non è che non si può e, e, e questo è, è, è, un, è un enorme problema. Eh, tra l'altro il lavoro agricolo, e eh, Falcone lo sa meglio di me, in parte è anche un lavoro specializzato, tant'è che molti datori di lavoro prendono sì stranieri, ma prendono sempre gli stessi che conoscono da 10 o 15 anni. E non è poi solo così, come dire, una roba di toccata e fuga, vengo, raccolgo e vado via, perché in certi settori, penso alla vendemmia che nel nord è molto importante ed è un'agricoltura ricca, che paga bene, Uh, se si comincia dalla potatura secca che comincia in maggio fino alla raccolta in ottobre, è, è, cioè sono persone che stanno qua praticamente mezzo anno. Cioè, e sono immigrazioni temporanee che potrebbero però essere gestite in quanto tali. Benissimo, avremo persone che vengono, vivono sei mesi, magari in un altro modo, con altre condizioni alloggiative, eccetera, eccetera, e poi tornano indietro e ritornano l'anno dopo. Che è una cosa che c'è anche in, in, in un tipo di migrazione, diciamo così, più ricca, una certa diciamo, eh, stagionalità. Cioè il problema è eh, gestire la filiera dall'inizio, avere il coraggio, perché il fatto che noi non abbiamo più eh, come dire, abbiamo chiuso i canali di immigrazione irregolare, è stato come dire al mondo. Ragazzi, noi non ci crediamo, che cioè noi non lo Stato non gestisce più una roba che è uno dei suoi lavori fondamentali, il controllo delle frontiere. Il controllo non vuol dire il blocco, vuol dire sapere chi passa, non non far passare nessuno. Risultato l'abbiamo appaltato alle mafie trasnazionali, alle criminalità organizzate. Eh, abbiamo regalato, un, se come se noi dicessimo, d'ora in poi le carte d'identità non le fa più lo Stato, ci sarà qualcuno che le venderà di contrabbando. Eh, è pazzesca questa cosa e non abbiamo nessuna contezza che abbiamo fatto così, ma abbiamo fatto così per cui la filiera va gestita dall'inizio e a questo punto a cascata è gestibile meglio eh, in, in tutte le, fa le fasi successive sugli aspetti positivi dell'immigrazione ma io no, non starei neanche lì a dirli, nel senso che molto banalmente se gli immigrati evaporassero magicamente oggi quelli che sono in Italia, noi non risparmiremmo dei soldi, avremmo delle entrate in meno, perdiamo il decimo del PIL. Punto. È vero che saremmo anche numericamente di meno, ma il problema è che gli immigrati in realtà ne producono in proporzione maggiore. Uno perché ha un tasso di, di popolazione attiva, cioè di lavoratori, molto più alto degli autoconi, e il secondo è perché sono nei settori che ho elencato prima che sono a salari più bassi. Per cui in realtà non è che lavorano di meno, lavorano in settori dove li pagano meno e quindi, eh, come dire, la, la produzione di PIL di quei settori è, è inferiore. Eh, C'è tutto il tema dell'imprenditoria dell immigrata, che in alcuni settori è estremamente importante, ma ci sono settori, diciamo, la media dell'occupazione è, il, è il, il, il, di, di PIL prodotto il 10%, ma. Nell'alberghiero pre-Covid o nella ristorazione era quasi il 20%, nell'edilizia pure. Cioè sono pezzi, settori interi che prenderebbero una mazzata gigantesca, di cui le spese fanno anche altri. Aggiungo un'ultima osservazione e mi taccio. Eh, io ho sottolineato prima un aspetto, cioè che gli immigrati all'80% sono inquadrati di fatto come operai. Eh, questo ha delle implicazioni. Un'azienda ha bisogno, facciamo finta, di 100 operai, 50 impiegati, 30 tecnici, 10 dirigenti, più 50 persone esternalizzate in, in lavori anche importanti, dal commercialista all'informatico, eccetera. Eh, L'azienda c'è se ce li hai quegli operai lì. Se non ce li hai, e gli italiani non bastano, non basteranno, perché ribadisco preferiscono o no, non lavorare o prendere la via dell'estero in numeri sempre più alti che noi non conoscevamo da molto tempo e che resteranno alti a lungo ma perché la discreteria è che questi sono, come dicevo prima perlomeno diplomati in grande maggioranza anche, se tra, anche tra, gli, tra gli emigranti c'è una quota che io chiamo un po' degli avventarieri cioè che ci provano, vado via perché non so che cacchio fare che è normale hm? Ce l'abbiamo tra gli immigrati ce l'abbiamo anche tra gli immigrati. Ma il grosso, invece, è qualificato. La percentuale di laureati tra chi va via è doppia di quella che abbiamo in, nel nostro paese. E, e questi non troveranno un lavoro diciamo, all'altezza dell'occupazione che legittimamente cercano, comunque vada, per cui comunque vada, non faranno né i braccianti, né le colf, né consegneranno i, i pacchetti. Una quota sì, cioè quella che non è eh, come dire, in grado di, di creare, né, costruire un progetto migratorio, e lo fa a ribasso, e ha ragione Barba a dire oggi la situazione è peggiore rispetto a sei mesi fa da questo punto di vista, eh, ma comunque in buona parte non lo farà, cioè non torna all'agricoltura se non come imprenditore agricolo, allora sì. E, e non farà altri tipi di mestieri. Insomma. Per cui bisogna tenere presente che c'è, chiudo, una fisiologicità del tutto, cioè de la mobilità è diventata una, roba, un, una possibilità, è una possibilità, a prescindere dalle considerazioni salariali di altro genere. E quello che de deciderà di un'efficacia di gestione di questi fenomeni è l'efficienza del sistema paese, la dico così i controlli, le, le politiche di integrazione, le politiche di ingresso regolare e così via. Questo sarà decisivo per, per far sì che sia benefico uh, uh, questo tipo di mobilità oppure no. Bene, eh, ringrazio il professor Allievi per il suo intervento e chiederei a questo punto a Raffaele Falcone dal, dal suo punto di vista, diciamo, dal, dal punto di vista specifico della, del settore agricolo, eh, innanzitutto una qualche considerazione rispetto a quello che è stato detto diciamo, dagli altri due relatori, eh, e poi vorrei, vorrei chiedergli anche un ulteriore passaggio sulla, sullo sfruttamento diciamo, sia dei lavoratori italiani che, che di quelli eh, immigrati, sulla possibilità di sindacalizzazione diciamo, del, dei lavoratori immigrati e sulla possibilità effettiva di. Eh, di congiungere lotte ehm, diciamo, sindacali tra eh, italiani e non. Insomma, se ci sono, effetti, ci sono delle tensioni o effettivamente questo è possibile. Sì, Allora, um, io diciamo, riprendo quello che diceva il professor Barba m, per, per essere chiari, perché m, la maggior parte dei lavoratori eh, che eh, lavorano in agricoltura in Italia sono italiani per lo più nei magazzini ortofrutticoli ci sono migliaia e migliaia di donne italiane che, che lavorano, che sono la stragrande maggioranza, e considerando invece eh, l'immigrazione all'interno dell'agricoltura eh, non, non possiamo fare eh, diciamo, un'analisi un che eh, consideri tutta l'immigrazione come un grosso corpo che si muove insieme, ma c'è un'immigrazione completamente diversa al proprio interno. È chiaro che se noi consideriamo i lavoratori dell'Est Europa o i lavoratori albanesi che sono da decenni in Italia, abbiamo un'analisi che è completamente diversa invece dei lavoratori africani e di chi vive, e dei lavoratori africani ancora che vive negli insediamenti spontanei. Non, non si può eh, analizzare eh, tutto come un grande corpo di immigrazione ma ci sono delle specificità all'interno che sono, eh, sono enormi. Eh, io voglio, eh, per riprendere anche quello che è stato detto, vorrei aggiungere eh, un elemento all'interno proprio della de, de, de, de, de de questione immigrazione che è legato alla famiglia, eh, perché guardate, chi eh, ha poi una ha, avuto una famiglia a seguito uh, nel uh, da quando poi si è stanziato in, in Italia ha delle, eh, come dire, delle rivendicazioni completamente diverse perché ha, da, eh, ha dei tempi di vita e um, dei costi di vita che sono completamente diversi da chi invece vive in una baracca, in un insediamento spontaneo e non ha mh, una, come posso dire, una delineazione dell'orario del lavoro scandito anche da quelli che sono gli impegni familiari. Su questo oh, sì, c'è una grossa spaccatura, per questo c'è un avvicinamento di, di lavoratori immigrati che sono stanziali e che hanno la famiglia in Italia che è molto più vicina alle condizioni dei lavoratori africani e c'è poi un, invece un, una grossa differenza tra chi invece ha eh, 20 anni, ha una forza eh, che proviene da un ragazzo di 20 anni che ha è arrivato da, dall'Africa e che non ha eh, problemi a, a lavorare anche più di otto ore al giorno. È chiaro che in questo si delinea anche poi il lavoro che deve fare il sindacato, che deve fare, non fare le parti sociali, cioè chi prova a organizzare i lavoratori. Guardate se togliamo davanti eh, la spettacolarizzazione del... Eh, diciamo del lavoro agricolo. Per questo è anche, diciamo, quello che può essere il fenomeno eh, immigratorio africano e della, eh, del razzismo o quello che è per molte volte il dibattito, un dibattito solo solo te televisivo. Se ehm, in una provincia come quella lì eh, di Foggia, ma come in altre province d'Italia tu riesci a bloccare esclusivamente un'etnia o una nazionalità, se riesci a bloccare con uno sciopero solo di lavoratori africani stai, non stai assolutamente risolvendo il problema perché ci sono eh, centinaia, migliaia di lavoratori di altre etnie che sono organizzate per, per loro conto hanno un'organizzazione completamente diversa hanno dei, eh, anche dei modi di vivere e dei luoghi completamente di, eh, diversi per questo si organizzano e continueranno a lavorare non comunque non, eh, non stai mettendo in ginocchio non stai creando nessun tipo di problema al sistema per questo io penso che da questo punto di vista qui è molto importante eh, avere un, uh, una concentrazione del, del conflitto che vada per anche aziende all'interno dell'agricoltura e non considerare l'agricoltura un settore a parte dove c'è una lotta invece su un insediamento, su un ghetto o su una nazionalità. Io credo che all'interno delle aziende dove molte volte ci sono anche lavoratori di diverse etnie è lì dentro che bisogna poi eh, fare il picchetto e lì dentro che bisogna fare la contrattazione, è lì dentro che bisogna entrare per avere poi una, eh, un riconoscimento dei diritti eh, universale. Ma è chiaro che eh, non bisogna considerare appunto né eh, l'immigrazione stanziale eh, con, con famiglia, né tantomeno l'immigrazione eh, eh, africana negli insediamenti rurali, come un'immigrazione che Fuori dai meccanismi capitalistici o, o eh, eh, come dire anche eh, di sfruttamento eh, tra lavoratori stessi. È chiaro che la maggior parte dei lavoratori, io su questo eh, come dire, eh, penso che eh, il, il, la prima questione sia esclusivamente una questione di salario, poi eh, che, che porta le persone a emigrare. Poi capisco e che c'è anche una voglia da parte di un ragazzo di una ragazza di vent'anni di voler scoprire di voler fare un, un poter avere delle esperienze fuori dal, dal proprio ambito sociale e familiare ma credo che soprattutto ci sia eh, la voglia di, di ma è la stessa cosa poi che, eh, che viene fatta da parte di, di tantissimi italiani per, eh, che, che si trasferiscono eh, all'estero eh, e, e appunto le stesse dinamiche, cioè le, le dinamiche capitalistiche di denaro sono quelle che spingono eh, poi le persone a lavorare anche eh, per più ore al giorno e, per poter, e anche di creare contrapposizioni all'interno stes, degli stessi lavoratori e, e faccio un esempio, il caporalato che è il, il, eh, molte volte gestito da stranieri eh, per appunto etnie, eh, il caporale africano nero per gli africani, rumeno per i rumeni eccetera eccetera, è una sorta di autosfruttamento di persone, che eh, lavoratori che sono da qualche anno in più in Italia, che hanno un po' eh, capito qual è il meccanismo e che sfruttano altri, altri connazionali, per questo non, non c'è nessuna distinzione tra quelle che sono poi le dinamiche eh, che abbiamo anche noi italiani di contrapposizione tra lavoratori stessi e per questo che io penso che al di là di tutto bisogna riprendere la, il, cioè bisogna far sì che il diritto intervenga perché a un certo punto se noi basiamo esclusivamente eh, come come dire, il, la forza eh, contrattuale lavorativa su quelle che sono le richieste anche dei lavoratori, e noi possiamo trovarci a delle richieste da parte di un gruppo di lavoratore giovane, forte, che è quello lì di lavorare 10 ore al giorno per poter guadagnare qualcosa in più, o comunque eh, di lavorare più giorni a settimana, è chiaro che in un sistema del genere eh, si creano poi delle contrapposizioni all'interno delle, delle varie nazionalità del, nel, nel lavoro, per questo io penso che il diritto, la contrattazione, e poi, come diceva ehm, il, il professor Allegri, il controllo credo che sia l'elemento eh, necessario per, per riallineare la questione. Cioè, se noi proviamo esclusivamente a, ehm, come posso dire, a ehm, creare una condizione di un'avvertenza collettiva che vada da. Um, gli afghani agli uh, italiani è, è molto molto complicato mettere insieme diverse tipologie di pensiero che, eh, che appunto hanno un, un modo di vivere completamente diverso io credo che sia importante invece che da un punto di vista di controlli eh, bisogna mettere in chiaro alcune cose prima di tutto per una questione di lavorativa per questo non solo per dare diritti e salari uguali ai lavoratori e per rimettere in piedi quelli che sono i principi anche costituzionali sul lavoro e sui lavoratori ma guardate anche una battaglia che secondo me sta perdendo di vista che è il mondo delle associazioni datoriali perché il problema del, del della, della grande distribuzione organizzata, il problema dei salari, ma il problema grande che leggevo anche, eh, scriveva un, un utente adesso su, su, su Facebook, il problema poi se siamo in grado meno di, di comprare o vendere verdura e se c'è un bacino di, di persone che riesce a comprare quei, quei prodotti, per questo come interviene la grande distribuzione? quelle che sono le aste a doppio ribasso, il reddito anche che hanno i datori di lavoro nel, nel, nel comparto agricolo, questo è un problema che al di là della grande distribuzione dei discount va molto sulla questione datoriale, perché guardate se un datore di lavoro paga 3,50 euro i lavoratori e li fa lavorare 10 ore, riesce a fare dei prezzi alla grande distribuzione molto più bassi invece di chi prova a stare nella, nella legalità, prova a stare in regola, per questo io penso che da questo punto di vista debba aprirsi un, una discussione all'interno delle associazioni datoriali e anche delle imprese ed incominciare anche loro a denunciare queste cose, cioè, credo che le denunce non debbano provenire esclusivamente dai lavoratori per lo sfruttamento lavorativo ma anche da parte di altre imprese che non riescono a stare sul mercato perché hanno dei competitor che, sono, eh, che utilizzano i lavoratori sfruttando per questo riescono ad avere dei prezzi molto più bassi dei loro ringrazio molto Raffaele Falcone e siamo andati finora un pochettino lunghi, quindi vi chiederei eh, per l'ultimo, diciamo, il terzo e ultimo giro, eh, che volevamo dedicare un po' alle politiche eh, in positivo, insomma, alle proposte politiche eh, per, diciamo, per la questione di immigrazione, eh, chiederei a ciascuno di voi di elencare tre eh, proposte e darei un tempo insomma, di 5 minuti o magari qualcosina anche in meno. Se Vogliamo partire? Professore Allievi? la sente? Va bene. Ma è abbastanza semplice, perché l'ho già detto prima, per cui sarò, starò assolutamente nei tempi. Eh, come tutte le cose, l'immigrazione va regolamentata appunto Uh, non, non va lasciata a, a, non al libero mercato almeno forse mi verrebbe da dire forse il libero mercato è molto peggio è, eh, come dire è il commercio organizzato da, da, da parte di criminali eccetera per cui eh, la prima cosa da fare è avere delle politiche sugli ingressi regolari Politiche sugli ingressi regolari vuol dire dare dei diritti per ricerca di lavoro a un certo numero, ai paesi a cui si decideranno di darli, al limite per le quote per cui si decide di darli e per i lavori per cui si decide di darli. E, e in parte anche a prescindere da, da queste stesse considerazioni che arrivo a dire potrebbero persino essere condizionate in un libro precedente ho messo anche delle, una serie di ipotesi, molto banalmente, dal, dal pagamento anticipato del biglietto aereo di ritorno, così se, non, se dopo due anni non hai trovato lavoro e, e non hai più soldi per tornare, puoi farlo e tu sei già pagato. Cioè, cioè, si potrebbe immaginare un sistema, molti tipi di sistemi legati a punteggi rispetto ai titoli di studio o ai settori di impiego. Uh, persino l'età, cioè, ci possono inventare 10.000 criteri, o anche nessuno. Ma per, per dire però che noi regolamentiamo le politiche che, tra l'altro, sono il principale incentivo per i paesi di partenza anche a evitare che ci siano ingressi regolari. O, o diciamo, se tu hai un canale di fuoco regolare sei anche incentivato a evitare che partano altre persone, perché sennò perdi quello, per esempio. E per cui può, può avere degli effetti sul numero di irregolari che partono. Perché finché il meccanismo, perché questa è la BC, perché finché gli arrivi saranno irregolari e gestiti non dagli stati di partenza, non dagli stati di arrivo, non dai due in, in collaborazione tra loro, ma dalla criminalità organizzata che ci guadagna dal trasporto, molto banalmente, o anche dal lavoro schiavistico che viene fatto prima del trasporto, eh, non, non si risolverà niente. Questa è la prima cosa, quindi. Dopodiché eh, occorre una consapevolezza, una certa mi viene a dire ragionevole consapevolezza del de ruolo che già svolgono gli immigrati nel nostro paese e, e cosa succederebbe se non ci fossero nei rispettivi settori che ho elencato prima e, e, e quindi delle politiche di integrazione cioè non delle politiche che fanno degli immigrati un target, un capo espiatorio a prescindere non ci sono asili, posti all'asilo nido è colpa loro, non trovo lavoro mio figlio non trova lavoro è colpa dei nuovi arrivati eccetera ma Uh, delle politiche anche di integrazione che lo dico, mi dispiace anche dirle su, sulla, sulla base di motivazioni di convenienza, le politiche di integrazione sarebbero giuste di per sé e anche le politiche di accoglienza tra l'altro di una quota di rifugiati che esistono davvero perché una delle perversioni del meccanismo attuale è che non avendo più immigrati irregolari tutti quelli che arrivano irregolari si devono dichiarare eh, richiedenti asilo, perché se no non li facciamo proprio rimanere. Devono dire che, son, che sono richiedenti asilo anche se sia loro che noi sappiamo benissimo che non lo sono in grande maggioranza. Ma c'è una quota invece che lo è e che dovrebbe essere accolta a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Dopodiché lavorare appunto sulle politiche di integrazione che in Italia si è abituati a dire che hanno un costo, io mh, mi limito a dire che se le persone che arrivano e che fanno, che, ne so, che stanno nei centri, ne, ne, che siano gli Sprar o, o, o i centri di accoglienza straordinari o altro, eh, fanno sei mesi di corso di, in cui imparano intensivamente l'italiano, eh, imparano un po' di cultura e formazione professionale, quella roba lì non è un costo, è un investimento perché poi entrano nel mercato del lavoro e ancora una volta mi spiace usare solo criteri, argomenti economicisti, ma hanno una loro unità diciamo dialettica e politica, eh, poi si mettono a lavorare regolarmente a questo punto, pagano le tasse, restituiscono l'investimento, fatto, eh, in tempi anche parecchio rapidi. Eh, cioè, eh, e poi c'è tutto il problema dei diritti, delle seconde generazioni, per esempio, quindi la cittadinanza attraverso lo use culture, eccetera. Noi non abbiamo convenienza, insisto ancora su questo aspetto e su questa parola che non esaurisce il problema, è il fatto anzi di cui stiamo parlando. A, a, ad avere persone che arrivano irregolarmente e restano irregolari perché anzi l'unica convenienza che ha qualcuno è un interesse politico di chi ottiene il consenso sulla base che esiste conflitto sociale e finché ci saranno irregolari ci sono più probabilità di conflitto sociale, di devianza eh, eccetera che non se fossero regolari che possono eh, rimanere nel paese lavorando quindi queste sono poi nel dettaglio le, le, ho, le ho scritte anche nel dettaglio insieme a Livi Baci, che è, diciamo il decano dei demografi italiani. L'abbiamo la, la, fatto proprio in dettaglio di, di elencare le politiche che bisognerebbe fare. Eh, eh, diciamo si potrebbe andare avanti a lungo, ma le grandi linee alla fine sono queste: regolarizzare tutta la faliera, alla filiera a partire dagli arrivi e attivare delle politiche di integrazione, perché sono di convenienza reciproca. Poi ci sono processi che vanno avanti da soli. La mixité, il fatto che un decimo dei matrimoni siano misti, eccetera, vuol dire, produce degli effetti in qualche modo da solo. Grazie. Chi uh, vuole intervenire? Uh, io uh, sulle politiche, anche io sarò breve, volevo uh, piuttosto uh, ribadire Uh, un punto per più uh, don, non per uh, um, amor di rimarcare differenza, ma piuttosto per amor di chiarezza, nel senso che a me sembra che da questo dibattito sia utilmente emersa uh, diciamo così, un punto che un punto di divisione eh, che uh, si riverbera sulle politiche, cioè su che tipo di interventi debbano essere adottati, eh, ma che ha uh, origine a monte ed è Uh, un punto di divisione sull'essenzialità di questi flussi migratori cioè se questi flussi migratori sono, uh, ci sono indispensabili o meno io continuo a pensare che questi flussi migratori non uh, sono affatto indispensabili, il contrario uh, come riempiamo il buco nei prossimi vent'anni uh, lo diresti uh, anche degli emigranti però? Uh, come? lo diresti anche degli emigranti? degli? migranti, cioè degli italiani sì, che... Mi, mi, mi sembra lo stesso aspetto da un altro punto di vista, cioè nel senso va sempre ricondotto alla questione del salario il salario è non semplicemente il salario, salario indiretto, diretto differito, è lo stato sociale, il welfare lo direi anche perché emigra, nel senso che eh, il punto centrale qual è? È che la capienza esiste se noi guardiamo le previsioni nei prossimi vent'anni non rimarremo senza braccia. Ci sono 3 eh, milioni di esclusi eh, non volontariamente dalle forze di lavoro, 2 milioni di disoccupati. Chi come lo riempiamo il vuoto risponderei con i disoccupati? Questo è il punto centrale. E allora eh, il, il discorso a me sembra che ruoti intorno ad una nostra incapacità di ehm, vedere sostanzialmente gli esiti occupazionali e salariali degli ultimi decenni come un qualcosa di reversibile. Cioè ormai noi siamo così immersi in, eh, questo, in, in questo clima, in questa tempesta storica, che il livello, i bassi livelli, i livelli salariali infimi che affliggono gli italiani che affliggono quasi tutti eh, gli italiani molto più degli altri lavoratori delle nazioni più civili sono un qualcosa di naturale irreversibile i livelli di disoccupazione che caratterizzano gli ultimi 20, 30, 40 anni sono un qualcosa di irreversibile allora se, siamo, se i salari sono così bassi c'è poco da fare, accontentiamoci dell'immigrato che in ogni caso ci può fare la colpa più buon mercato mi sembra questo il punto allora se noi diciamo se gli immigrati vanno via eh, perdiamo un decimo di PIL e punto, io direi no nel senso che potrei, potrei rispondere eh, facilmente dicendo se di questi 5 milioni anche solo la metà lavorassero, noi prenderemmo due decimi di PIL sarebbe troppo facile rispondere così eh, perché qual è la questione? Qua noi dobbiamo immaginare un diverso impianto di politica economica che ponga l'occupazione e il salario a centro dell'azione dell'operatore pubblico. Se noi accettiamo questa idea, se noi ci emancipiamo dall'idea che i bassi livelli salariali che ci affliggono sono un qualcosa di ineluttabile, che la disoccupazione è un qualcosa di ineluttabile, poniamo il fenomeno migratorio nella giusta prospettiva. Il livello dei salari degli immigrati, il problema non è che è più basso dei, dei, di quello degli indirizzi perché sono al nero ed è quindi esclusivamente una questione legale il problema è che i salari anche quelli legali sono troppo bassi sono ormai 40 anni che i salari non tengono il passo della produttività sebbene la crescita della produttività in un paese come l'italia è bassissima c'è stagnazione cioè siamo di fronte ad arretramento salariale ma non del salario illegale di tutto il salario ed E' quindi in questi termini che deve essere posta la questione, noi non la ri risolviamo, questo per arrivare alle politiche, non la risolviamo eh, semplicemente proponendo politiche in cui l'immigrazione da illegale diventa legale, noi la risolviamo se riusciamo a mettere in moto meccanismi che consentano di far crescere i salari e la domanda aggregata in un contesto in cui questa crescita si traduca in una maggior crescita della produzione interna e non in una maggior crescita delle importazioni. Se questo è il discorso, se si accetta questa premessa, allora si può anche accettare una proposta di tipo regolamentativo che non sia mirante a ridurre i flussi migratori di carattere irregolare ma sia mirante a ridurre i flussi migratori to cure, cioè a ridurre il più possibile gli accessi in maniera tale da non contribuire anche attraverso questo canale anche attraverso il canale dell'immigrazione ad un quadro distributivo che è un quadro distributivo che sta portando recessione, noi non, non ce lo dobbiamo dimenticare, questi anni di bassi salari e di alti profitti non hanno portato la crescita non hanno portato l'investimento hanno portato la stagnazione ogni cosa concorre alla riduzione del salario alla sua incapacità di tenere il passo con la crescita degli altri redditi agisce come fattore di arresto della crescita e quindi questo a mio avviso la prospettiva da questa prospettiva eh, io non ritengo eh, che l'enfasi vada posta su aspetti di eh, gestione eh, intelligente del fenomeno nel senso che è poco intelligente non eh, consentire eh, afflussi massicci di tipo legale direi che una gestione intelligente del fenomeno è quella di ridurre gli afflussi, di ridurre gli afflussi. Eh, eh, Raffaele Falcone. Sì. Allora, eh, anche io sarò veloce. Eh, la prima cosa penso che mh, bisognerebbe eh, in qualche modo considerare eh, all'interno della regolarizzazione dei... dei degli immigrati in italia non solo chi eh, in questo momento ha un rapporto di lavoro o potenzialmente ha un rapporto di lavoro ma consideriamo anche che eh, all'interno del, del territorio ci sono una serie di persone immigrati che fanno parte di una marginalità ormai eh, comune che ormai che non riuscirebbero a uscire fuori dal, dalla povertà e dal, dalla schiavitù anche con un permesso di soggiorno perché ci sono dei problemi eh, sociali psicologici molto più ampi per questo concentrarci anche su una parte di immigrazione che non è per forza legata eh, al lavoro ma che esiste comunque nel territorio italiano seconda cosa eh, anche io riprendo la questione sui salari eh, perché eh, siamo in fase di rinnovo del contratto, del, del contratto agricolo eh, sono dei tavoli aperti nelle varie province d'Italia per il rinnovo del contratto agricolo e tutto il dibattito è sempre schiacciato sui salari eh, perché eh, anche se si prova a creare delle sperimentazioni, provare a capire quello che, è, quello che serve all'agricoltura nei vari territori il, si ritorna sempre a quanto meno bisogna pagare i lavoratori cioè e, e noi invece, eh, io penso ma noi pensiamo che eh, bisogna invece eh, aumentare i salari per quello per la stessa cosa che, che diceva il professor barba eh, poco di me poco prima di me e come ultimo eh, penso che eh, in italia bisogna riprendere la discussione sulla, sulla rete agricola di qualità la, la legge 199 è, è stata utilizzata uh, dalle procure per arrestare i datori di lavoro, ma questo non, non basta. Uh, bisogna mm -hmm. sedersi a un tavolo con l'ispettorato, con l'Inps, uh, con i centri per l'impiego e uh, rimettersi a discutere con le associazioni datoriali, con, con tutti i sindacati, rimettersi a un tavolo e, e discutere seriamente su come vogliamo che l'agricoltura vada avanti nei prossimi anni, per i lavoratori italiani, per i lavoratori stranieri, ma come l'agricoltura può diventare eh, non solo un volano per l'economia in Italia, ma anche per il rispetto dei diritti dei, dei lavoratori e delle lavoratrici. Fatto. Posso aggiungere su una cosa? No, vabbè, perché sono un attimo sconcertato, e cioè, da un lato, a parte che io penso che una gestione intelligente è sempre meglio di una non gestione stupida, questo è un, un, per me è un assioma, cioè lasciare le cose. Ma la cosa che mi sconcerta è che la soluzione sia di fatto, la soluzione proposta, diciamo, la soluzione progressista proposta è. Bloccare i confini, allora a me, per me è sempre stato un esercizio utile pensare alle immigrazioni guardando agli emigranti e lo chiederei a loro, cioè agli italiani all'estero, se sarebbero d'accordo su questo tipo di politiche e se pensano che siano illuminate o progressiste o, o utili. Sulla questione salariale invece siamo assolutamente, totalmente, completamente tutti quanti d'accordo e credo che troviamo materiali nei rispettivi lavori fatti da ciascuno di noi per, per, per attestarsi su questo. Cioè, questo è fondamentale e siamo d'accordissimo. Però starei attento all'idea che la regolamentazione vuol dire in qualche modo impedire l'accesso, a parte che non si riesce a applicare al contrario, cioè impedire l'uscita. e anche questa ci impoverisce notevolmente, ma ha una sua componente, diciamo, di, di progresso che inviterei a non sottovalutare. Ma... Perfetto. La ringrazio, professore. E, beh, direi che il tempo è volato via molto in fretta. Vorrei ringraziare eh, innanzitutto eh, Davide Montanari e Marta Fana per l'aiuto che ci hanno dato dal punto di vista organizzativo. Eh, ringrazio ancora una volta eh, Raffaele Falcone il professor Allievi e il professor Barba per il loro tempo e per la loro disponibilità al confronto collettivo. Ricordo, infine, eh, il, il nuovo libro del professor Allievi, eh, la spiegata del sottosviluppo e del professor Barba, il lavoro importato. Sono due testi molto interessanti, eh, che vi consiglio. e niente. Gli stati generali in qualche modo finiscono qua, eh, spero, sarà però in futuro... Occasione per eh, sviluppare ancora collaborazione tra associazioni organizzatrici e intanto per chi se li fosse persi qualcuno dei, dei dibattiti di questi di ultimi dieci giorni eh, vi consiglio di guardarli sul canale YouTube eh, dedicato agli altri stati generali eh, grazie ancora a tutti quanti e a presto buona serata ciao grazie ciao,